Grazie Presidente. E questa delibera è un atto molto importante, afferma con forza la volontà di questa amministrazione di realizzare la Metro D, che per chi non la conoscesse è la quarta linea della metropolitana di Roma, prevista anche dal piano regolatore. Eh, ahimè, L'iter di questa importante opera si è di fatto un pochino inceppato eh, da ormai quasi dieci anni quando fu avviata una proposta di project financing abbastanza articolata e sicuramente complessa e sicuramente eh, da approfondire e rivedere. Però, insomma, pensiamo che sia giusto sia dal punto di vista amministrativo perché si tratta, nei fatti, di un iter amministrativo ancora aperto e quindi che può anche esporre Roma Capitale a eventuali problemi qualora questo iter amministrativo non si chiudesse in un senso o in un altro. E infatti il nostro atto dice proprio questo, verificare se c'è ancora l'interesse pubblico uh, in riferimento alla proposta che era stata fatta ormai dieci anni fa, anzi forse ancora di più mi sembra la delibera di giunta fosse del 2007 se non vado errato, quindi verificare se quella procedura avviata oltre dieci anni fa è ancora valida oppure archiviarla e ovviamente avviarne uh, una nuova perché uh, siamo tutti uh, fermamente uh, convinti che quest'opera si, si debba realizzare. Ci apprestiamo anche anche nei prossimi giorni a discutere in aula il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, dove sicuramente abbiamo dato uno slancio eh, importante alle infrastrutture su ferro, che sono fondamentali per riqualificare, per rilanciare la nostra città, per renderla competitiva, perché, eh, come mi piace sempre ribadire, quando parliamo di trasporto pubblico, di mobilità sostenibile non è solamente una questione per appassionati, di treni o trenini o per uh, qualcuno che abbia il vezzo dell'ambientalismo, ma è fondamentale per rendere competitive e attrattive le città, questo significa essere attrattivi per le imprese, essere attrattivi per i turisti, creare posti di lavoro, creare riqualificazione, aumentare i valori immobiliari. Quindi tutti aspetti sicuramente non secondari ma altrettanto importanti oltre a quelli dell'efficienza uh, del trasporto pubblico. La Metro D, poi per entrare un pochino nel tema della specifico. È una metropolitana molto importante innanzitutto perché era stata pensata uh, più corta e quindi meno impattante rispetto alla metro C, quindi cercando in questo modo di ovviare agli impatti uh, sicuramente importanti dei cantieri della metro C che stiamo ancora vivendo anche a poche centinaia di metri uh, da qui e soprattutto è una metropolitana molto importante perché um, Offre un po' una funzione di distribuzione diciamo così, dei flussi, e un po' per chi chiaramente è stato all'estero e vede le metropolitane di Londra dove sali e scendi da una metropolitana anche per brevi tratti, per brevi fermate. La metro D assolve proprio a questa importante funzione, cioè non è tanto una metro come può essere la metro A dove dico parto da Anagnina e... Uh, arrivo a Ottaviano ma la metro D serve proprio a collegare le altre infrastrutture e a ridistribuire i flussi quindi è una metro in base ai, agli studi dei carichi che erano stati fatti all'epoca che in realtà porta tanti passeggeri a tutte le ore proprio per questa funzione di distribuzione, di connessione con le università, con Roma 3, con la parte dell'Eur, con la parte di Trastevere con un'area molto importante anche della nostra città che ad oggi è eh, sprovvista di infrastrutture, penso a Piazza Fiume e, e via verso la parte nord-est nord della città. Quindi è un'opera importante. Il primo punto del dispositivo di questa delibera secondo me è particolarmente significativo perché dice chiaramente che questa amministrazione, che Roma Capitale, ha ancora interesse a realizzare questa metropolitana e poi appunto si, eh, danno, eh, si cerca di eh, avviare o meglio riavviare un percorso per poi cercare di arrivare a buon fine o con la procedura che precedentemente era stata avviata o con una nuova. Devo dire eh, veramente che su quest'atto c'è stato un grande lavoro, una grande collaborazione ovviamente con l'assessore Meleo, con tutta la commissione, con Roma Metropolitane, con Roma Servizi per la Mobilità, con il Dipartimento Mobilità, quindi insomma eh, diciamo così le basi ci sono tutte per fare un buon lavoro e ovviamente poi questo è importante, e bene ribadirlo, si tratta di un pezzetto del, del PUNS, del piano urbano della mobilità sostenibile, che andremo a discutere qui nelle prossime sedute e che appunto uh, getta da una visione completamente nuova e completamente uh, diversa della nostra città, si fa un'opera di pianificazione e progettazione con una visione da qua dieci anni che probabilmente uh, mancava. Grazie.